Allora vediamo il menu disegno di OneNote, eh, appena eh, cliccate su questa linguetta vedrete che è selezionata questa mh, icona perché siamo in modalità digitazione, cioè se vogliamo inserire del testo lo facciamo da tastiera, quindi testo digitato da tastiera. Se invece voglio inserire dei contenuti utilizzando la penna e quindi l'inchiostro digitale, vado a cliccare su penna, dopodiché posso scegliere tra diversi colori, qui addirittura mi si, apre, mi si aprono altre penne possibilità cromatiche e definire anche lo spessore con il quale voglio scrivere. Eh, questa modalità è utile quando vogliamo scrivere a mano oppure quando dobbiamo scrivere ehm, con simboli matematici eccetera per, per i quali è veramente scomodo utilizzare la tastiera. Io adesso non ho a disposizione in questo momento un dispositivo dotato di pennino, quindi scrivo con il mouse, quindi non verrà un granché. Posso scrivere appunto un'equazione. E una delle eh, utilizzazioni di questo pannello disegno come vi avevo già accennato in qualche tutorial precedente è eh, l'utilizzo con la LIM di OneNote io mi ho preparato qui ho aperto un altro OneNote che eh, ho utilizzato nella mia seconda qualche giorno fa per fare lezione alla LIM come vedete queste sono cose che io ho scritto alla LIM con la penna della LIM utilizzando però questi strumenti quindi con la penna andavo a selezionare qui la gomma se dovevo cancellare i diversi colori e, in modo tale appunto che poi rimanga salvata la lezione. Mm, vedete che torniamo nel nostro prova tutorial vedete che tra gli strumenti compare anche questo matematica che cosa serve se ci clicco sopra si apre un pannello sulla destra che mi dice scrivere l'equazione io l'ho già fatto selezionare l'equazione e toccare il pulsante matematica allora per selezionare clicco su selezione rettangolare poi vado aspettate vado a chiudere il pannello che non mi serve in questo momento quindi sono su selezione rettangolare trascino il mouse e seleziono l'equazione dopodiché tocco il pulsante matematica e mi si apre nuovamente il pannello dove ho la possibilità cliccando qui di andare a correggere se non è stato inteso bene qualche simbolo altrimenti cliccando qui mi metterà l'equazione scritta in questa digitata diciamo 2x-3 uguale 0 non solo aprendo questa tendina ho una serie di azioni che posso eseguire quindi risolvere l'equazione e mi dà la soluzione posso anche vedere i passaggi procedura per la risoluzione di equazioni lineari altrimenti altre cose che posso fare traccio entram entrambi i lati in 2D e in realtà eh, qua eh, lui in automaticamente ha interpretato questa equazione come l'equazione di una retta quindi ha aggiunto una Y. Che in realtà non avevo segnato. Questa è l'equazione di Y uguale 2x-3, però, diciamo serve per eh, l'interpretazione geometrica degli zeri di un binomio di primo grado. Altrimenti traccia in 2D, però qui credo che più o meno venga lo stesso eh, grafico perché a seconda dell'oggetto matematico, la complessità dell'oggetto matematico che abbiamo inserito, eh, le opzioni possono essere più o meno significative. Ecco, Traccia in 2D non ha aggiunto la Y che in effetti non c'era e quindi ha disegnato la retta verticale X uguale 3 mezzi. Eh, scliccando qui ho la possibilità di inserire il grafico eh, sulla pagina.